non riesco a tollerare quelle telefonate. Era stata deliziosamente infantile quando aveva parlato di telefonarmi ogni momento, ma sorpresa, diceva sul serio. Sono nel mio ufficio, i genitori indigenti di un bambino psicotico mi hanno spiegato come il loro pargolo venga sistematicamente affamato a morte in un ospedale cittadino sono venuti a lamentarsi presso di noi, invece che al dipartimento degli ospedali, poiché un brillante avvocato del Bronx ha detto loro che il figlio è palesemente vittima della discriminazione. Ciao, sono Luca Marinelli. Ho letto Lamento di Port Noi, di Philip Roth. Per Audiolibri. <ride> per Emon's Audiolibri. Quando io l'ho letto la prima volta, ho pensato, ho detto, cavolo, però è... è... È molto appunto più di audace, è molto molto molto audace. Cioè, lui riesce a passare da, da un qualcosa di veramente che tu dici, mamma mia, è quasi imbarazzante, anche se lo leggi da solo. Però sotto comunque riesci a, a sentire qualcosa che c'è sotto, un sentimento, se veramente non ti fai imbarazzare dall'autore. E poi subito dopo passa magari a un ricordo meraviglioso di cui lui era bambino e ti descrive delle cose. Questo mi ha convinto a, a dire, però è. Cioè non è che lo dico io, lo, lo dicono in tanti, e lo dicono i premi che ha preso. Però a riconoscere il genio di, di, di, di una persona, ma il genio, l'anima di, di uno scrittore. Non sono solo là dentro, cioè sia, sono, sono io, cioè ci sta Philip Roth, che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 si arriva sempre al, al, al nodo del sentimento, che è una cosa che leggendolo l'avevo un po' intuita la prima volta, ma rileggendolo così è ancora più, più, più forte, no? eh, È comunque molto emozionante, cioè ci sono, le emozioni sono più forti, secondo me, per chi lo legge. Sarebbe bello leggere sempre così i libri, tipo Matti in giro per, per il mondo ad alta voce, dando fastidio a tutti nei treni, ne... però in realtà è, è, è molto bello leggerli così. Come andrà sarà un disastro, però, no scherzo, non lo so, eh, bene, bene, bene, andrà bene, eh, eh, non lo so, non ne ho idea.